C'era una volta un uomo dell'India del Sud che voleva ottenere dei poteri soprannaturali. Immediatamente il nostro uomo iniziò un viaggio per il Tibet. Una settimana di pratica intensa, non poteva stare seduto, stare in piedi o dormire. Allora tornò indietro, rifece di nuovo tutta la strada fino al Tibet, Molte cose nella vita sembrano essere romantiche e magiche. Adesso i fiori stanno fiorendo sulla pianta di gelsomino qua fuori. Una fragranza così gradevole. Sembra magico, romantico, ma... c'è una scienza e una tecnologia per come farlo accadere. Sì o no? Colui che sa di cosa la pianta ha bisogno e fa la cosa giusta, solo lui avrà il massimo dei fiori e il massimo della fragranza. Non è così? Sì? Quindi, se vuoi fiori nel tuo giardino, vuoi fiori nel tuo giardino, cosa fai? Fiori, fiori, fiori, fiori. La meditazione dei fiori? No. Nessuna meditazione dei fiori è necessaria. Non devi neanche pensare a un fiore. Devi pensare al suolo. Devi pensare al concime. Devi pensare all'acqua. Devi pensare alla luce del sole, niente fiori. Se gestisci bene queste cose, i fiori accadranno. Il fiore è una conseguenza. La fragranza è una conseguenza. Non è qualcosa che fai. Allo stesso modo, la meditazione non è qualcosa che fai. Se gestisci il corpo, la mente, le emozioni e l'energia correttamente, diventi meditativo. Se provi a meditare, impazzirai. Ti devo raccontare una storia. C'era una volta... C'era una volta un uomo nel sud dell'India che voleva ottenere dei poteri soprannaturali. Cosa sono i poteri soprannaturali? Lo sai? I poteri soprannaturali... Sai cosa sono? Qualcuno vuole camminare sull'acqua. Qualcuno vuole volare senza aereo. Tutti camminano sul pavimento. Allora qualcuno vuole camminare sul soffitto. Essenzialmente circo. Vogliono fare qualcosa che nessuno può fare. Quindi l'uomo vuole dei poteri soprannaturali. Andò di guru in guru. Vide così tanti guru... Tutti gli dissero di no. Poi qualcuno gli disse, questi guru del sud dell'India non vanno bene. Non vanno bene perché sono troppo conservatori. Non ti daranno tutto questo. Conosco un monaco in Tibet che ha tutti i poteri soprannaturali che vuoi e è disposto a darteli. Immediatamente il nostro uomo inizia un viaggio per il Tibet dal sud dell'India al Tibet, camminando attraverso l'Himalaya. Non un viaggio semplice, ma il nostro uomo è determinato, vuole i poteri soprannaturali. Così fece tutto il viaggio. Andò in questo monastero, il monastero buddista. La cultura nel monastero buddista è molto diversa da quella che conosciamo qui nel sud dell'India. Qui alle persone hanno insegnato che a «atiti devo bava», che significa «un ospite è Dio». Se qualcuno viene a casa tua come ospite, devi trattare quella persona come un Dio. Anche se è tuo nemico altrove, quando viene a casa tua, lo devi trattare come un Dio. Starei dicendo che in India le persone ti vedono e fanno così, perché vogliono trattarti come un Dio. Perché sei venuto qua? Quando vengono a casa tua saranno diversi. Ma adesso che sei qui ti vogliono trattare come un Dio. Ma nel monastero buddista non c'è una cultura così. Se vai lì nessuno ti chiederà chi sei. Non perché non gli importi di te, perché nella loro vita... La cosa più grande nella loro vita è scoprire chi sono. Se una persona nuova arriva ora, non appena arriva le chiedi chi sei? È una domanda molto grande. Sì? Una domanda molto grande, non è così? Quindi non vogliono metterti in imbarazzo con una domanda così grande. Una nuova persona è arrivata, se non le chiedi chi sei, qual è la possibilità successiva? «Da dove vieni? Sai da dove vieni? Ora sei venuto dalla Cina. Non è quello il punto. Da dove vieni veramente? Lo sai? Da dove sei arrivato in questa vita? Lo sai? Lo sai? No. Dov'è? La madre. Ok, da dove sei arrivato nel ventre di tua madre?» Non lo sai davvero da dove sei arrivato. Non è così? Quindi non vogliono metterti in imbarazzo. Neanche con questa domanda. Una nuova persona è arrivata. Non le chiedi chi sei o da dove vieni. Non tanto spazio per la conversazione. Allora non ti parlano. A pranzo c'è una campana. Se vuoi puoi andare a mangiare. mangiare. Se non mangi, nessuno ti forzerà perché il digiuno è una parte importante della vita buddista. Se non mangi, è una cosa molto rispettata. Nessuno verrà a dire, vieni a mangiare, perché pensano che tu stia digiunando. Questa è una situazione strana per quest'uomo del sud dell'India, perché nel sud dell'India, devi saperlo, se vai a casa di qualcuno... Non importa che ora del giorno vai. Devi mangiare. Dici loro, no, no, no, ho cenato appena prima di venire. Ah, non importa, se sei venuto a casa mia, devi mangiare. Perché questa è ospitalità. Questa è una via certa per l'ospedale. Nessuno gli chiese, chi sei? Da dove vieni? Vieni a mangiare? Niente. Lui stava in giro. Quando la fame lo coglieva, andava a mangiare. Stava in giro e basta. Un giorno, due giorni, tre giorni. Tre settimane passarono. Nessuno gli parlava. Dopo tre settimane, il vecchio monaco che era lì lo chiamò. Sapeva perché quest'uomo era venuto. Disse, cosa ci farai con dei poteri soprannaturali? Che ci farai a camminare sulle acque? Dopo tre giorni, una barca sarà meglio, sai? Ti insegnerò la via della meditazione. Con questo puoi vivere una vita fruttuosa. Il nostro uomo disse, no, no, no, non voglio la tua meditazione. Pensi che per imparare la meditazione dovevo venire in Tibet? In India conosciamo ogni tipo di meditazione. Non dimenticare che Gautama Buddha è un'esportazione dall'India. In molti modi il monaco cercò di dissuaderlo, ma il nostro uomo era determinato. Voglio i poteri soprannaturali. Allora il monaco disse, va bene, se devi averli, domani mattina alle 4, fai un tuffo nel fiume e vieni qui. Vediamo cosa possiamo fare. Ti darò i segreti dei poteri soprannaturali. Il nostro uomo andò alle 4 del mattino, fece un tuffo nel fiume questa non è l'India del Sud, è il Tibet. Le temperature sono sotto zero. Fece un tuffo, diventò mezzo blu. Poi andò a sedersi di fronte al monaco. Il monaco osservò il suo stato e la sua determinazione. Disse, vedi, è molto semplice. Ci sono tre mantra. Tu reciti questi tre mantra, tre volte, tutto il soprannaturale sarà tuo. Devo rivelarti mantra? Reciti questi tre mantra per tre volte. Tutto il soprannaturale è tuo. L'unica cosa è, quando reciti mantra, non dovresti pensare a una scimmia. È tutto? Questo è tutto. Posso andare? Prego. Il nostro uomo uscì dal monastero saltando veramente di gioia quello sciocco di un monaco, ha svelato tutti i segreti del soprannaturale e mi dice, non pensare a una scimmia. Che vuol dire? Che ne sa della mia cultura? Qui pensiamo ai Veda, alle Upanishad, ai Brahma Sutra. Queste sono tutte le grandi scritture. Perché dovrei pensare a una scimmia? Sono un cazzatore. Non ho visto una scimmia negli ultimi dieci anni. Così, pensando alle scimmie, Scese nella parte indiana dell'Himalaya. C'è un fiume sacro in India. Ne hai sentito parlare? Scese al sacro fiume Gange. Fece un tuffo nel fiume. Si sedette. Buddham Shimya. Shimya significa un altro tuffo nel fiume. Si sedette. Buddham Shimya. Un altro tuffo nel fiume. Buddham Shimya. Un altro tuffo nel fiume. Provò varie posizioni yoga. Bu significa arriva una scimmia. Una settimana di pratica intensa. Arrivò ad un punto in cui non doveva fare niente. Solo scimmie. Dentro scimmie. Fuori scimmie. Un universo pieno di scimmie. Ora non poteva sedersi, stare in piedi o dormire. Scimmie ovunque, dentro, fuori, ovunque scimmie. Allora tornò indietro, fece di nuovo tutta la strada fino al Tibet. Andò dal monaco e disse: Non voglio i tuoi poteri soprannaturali. Prima liberami da queste scimmie. Ora, questa è la natura della tua mente. Se dici, non voglio qualcosa, solo quello accadrà nella tua mente. Non è così? Solo scimmie. No, no, no. Ora, non pensare a una scimmia. No, non puoi pensare a una scimmia. Solo scimmie. Più fai questo, più scimmie accadranno. Quello che sto dicendo è, senza capire la natura fondamentale della mente, se provi a farci qualcosa frontalmente, diventerai matto. Tante cose che pensi di voler dimenticare, non le dimenticherai mai. Cose che vuoi ricordare le dimentichi sempre. Non è così? Sì o no? perché senza comprendere i fondamenti della mente, stiamo cercando di far funzionare la mente. Questa è la macchina più sofisticata del pianeta, ma tu ti ci impegni in qualche modo. Se ti ci impegni, in qualche modo, a volte funziona. Il più delle volte, sfortunatamente, la mente della maggioranza delle persone funziona contro di loro. Quando avevi 5 anni, quando eri solo tanto così, quanto gioioso eri? E oggi, quanto gioioso sei? È aumentato o diminuito? Significa che la tua mente sta funzionando contro di te. Sta funzionando contro di te semplicemente perché, senza capire i fondamenti di ciò che è, stai cercando di farla funzionare. Se hai un coltello affilato, devi avere una mano ferma. Sì? Sì o no? Se hai un coltello molto affilato, devi avere una mano molto ferma. Una mano insicura. O taglierei te stesso, o taglierei qualcuno. Sì o no? Ecco quello che sta accadendo ora. Una volta che sei diventato un essere umano, hai un coltello affilato. Niente mano ferma. Ecco perché yoga per creare una mano molto ferma affinché questo coltello affilato possa essere usato come vogliamo che non stia a tagliarci sempre. Proprio ora, tutta l'infelicità che vedi sul pianeta, tutta l'infelicità umana che sta accadendo su questo pianeta, dov'è l'unità di produzione? Shanghai? Dov'è l'unità di produzione? Nella tua mente. Ogni tipo di infelicità è prodotta solo qui. Questa dovrebbe produrre beatitudine per te, estasi per te, ma sta producendo infelicità perché non c'è una piattaforma stabile. Non ha né capo né coda. Non appena questa mente inizia a lavorare per te, non appena sei beato per tua stessa natura, non c'è paura di soffrire. Non appena diventi così dentro di te, che la tua mente prende istruzioni da te. Qualunque cosa accada, manterrò questo beato. Questo diventerà magico. Questo diventerà un fantastico strumento di benessere. Ora vorrai esplorare tutta la profondità e la portata di questa vita.